oggi vediamo come scrivere su una bottiglia con un incisore a batterie eccolo qui è molto semplice funziona con due batterie stilo che si inseriscono nella parte sul retro ha una punta diamantata a forma di pallina e si schiaccia semplicemente sul pulsante bianco tenendo premuto l'incisore funziona non c'è filo quindi è molto comodo per, eh, diciamo, lavori veloci all'ultimo momento senza avere la presa di corrente. Ecco, vediamo qua su una bottiglia qualsiasi. Le batterie fanno sì che non sia molto potente, però per piccoli lavori eh, può essere una buona soluzione. Ovviamente un po' si consumano, però se vogliamo fare una scritta, una personalizzazione su un bicchiere o su una bottiglia, non ci sono problemi. L'incisione è molto superficiale, quindi non si rischia di rompere il vetro e nel caso di bicchieri possono essere anche lavati in lavastoviglie senza problemi. Ecco qua abbiamo personalizzato la nostra bottiglia. Grazie a tutti per l'attenzione, iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica e visitate il sito elettronicadidattica.com Ciao a tutti alla prossima!